Ciao, sono Marco e anche questa mattina sono qui a passeggio col fedele amico a quattro zampe in questo boschetto che io amo definire il mio ufficio. Voglio parlare con te del concetto della mediocrità che in realtà per l'essere umano non esiste. La mediocrità è soltanto un atteggiamento mentale che ovviamente poi si ripercuote nell'atteggiamento fisico perché se hai un cervello normale sei un essere straordinario, abbiamo delle capacità cerebrali a dir poco impressionanti, qualche cosa di meraviglioso, è veramente un miracolo quello che il nostro cervello riesce a fare, eppure ci sono delle persone che si ostinano a comportarsi in maniera mediocre, avendo a disposizione uno strumento straordinario, straordinario, che gli dà delle possibilità infinite pressoché infinite, abbiamo veramente una macchina, questo strumento nella nostra testa che è una meraviglia, c'è un libro, il cervello plastico, diciamo che va a cercare di spiegare e le spiega anche molto bene molte delle peculiarità del nostro cervello, il problema è che quando siamo nati non ci hanno dato il libretto di istruzioni di questo strumento fantastico, quindi la mediocrità è soltanto un atteggiamento. Se vedi delle persone che si comportano in maniera mediocre, bene, sappi che si stanno autolimitando. Non sto parlando di te, non sto parlando di me, sto parlando di quelle persone che, nelle quali vi vai a riscontrare un atteggiamento che potrebbe essere corrispondente ad un atteggiamento mediocre. Cerchiamo di sollevarci tutti quanti e di usare a pieno, o meglio, anche se sarà difficile usarlo a pieno nel suo totale, è talmente straordinario il nostro cervello che... <ride> è veramente difficile trovare qualcuno che lo sappia usare al 100%, ne usiamo soltanto una minima parte, basta immaginare che eh, credo, mi pare di aver sentito dire, che il delfino è l'essere vivente che ne usa più di tutti e ne usa soltanto il 20%, poi credo anche dopo aver assistito a una lezione di uno psicologo che dice che una buona riserva di quello che noi non usiamo a livello di cellule cerebrali non è destinata soltanto a un uso nascosto, ma un ricambio delle cellule che andranno poi a bruciarsi, perché normalmente il cervello si va a consumare. Non so, forse ho ricordato male, ma mi pare di ricordare che fosse così. Resta il fatto che del cervello noi veramente usiamo una parte infinitesimale, infinitesimale, è qualcosa proprio di minimo. Quindi sei un essere straordinario, assolutamente speciale, non sprecare le tue capacità cerebrali, perché puoi fare tutto quello che, riesci, che riuscirai ad immaginare. Spero che questo mio piccolo consiglio, questa mia piccola pillola che ti ho così ho riversato su di te possa tornarti utile. Io torno indietro perché sto cercando il fedele amico a quattro zampe che credo di aver perso o forse mi ha sorpassato, non lo so, adesso lo chiamiamo. E se ritieni questo video di valore condividilo perché credo che sia importante condividere il valore. A me non resta che salutarti, continuo la mia passeggiata e vado a cercare il fedele amico a quattro zampe che non si trova. Ti saluto con un abbraccio. Ciao. Chi?